Allora, uno dei principali sponsor di questo evento è il capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Comune di Roma, Paolo Ferrara, che salutiamo in collegamento con noi. Ben trovato Ferrara. Buonasera. Eccoci, grazie dell'invito. No, un grazie. vostri ascoltatori. Grazie, grazie a lei. Ha sentito l'umorismo di Fiorello, però l'umorismo di Fiorello ovviamente... Forte. Eh beh sì, sicuramente è stata, come dire, gliel'avete servita su un piatto d'argento, perché è parliamoci certo. chiaro Ferrara. Ovviamente questa battuta l'avranno fatta in tutti i bar di Roma e magari in questo momento i cittadini in mezzo al traffico si chiederanno, certo ci mancava proprio il Gran Premio di, di, di Formula, vabbè, insomma quello che sarà, ci mancava un Gran Premio automobilistico in una città così problematica dal punto di vista del traffico, Vabbè, ma questo ci sta insomma, però vogliamo, no, città, città, vogliamo città. spiegare qual è il vostro punto di vista e perché ritenete che questo evento invece sia importante per la città a Ferrara? Sì, di dare l'umorismo che c'è certo, da tutto è certo. giusto che ci sia, insomma, fa sempre bene Essa è una città che deve essere allegra. E detto questo sì. è chiaro che questo è un grande evento, una grande opportunità per la città, una grande opportunità per Roma. E io penso solamente alle televisioni di tutto il mondo che saranno accreditate per trasmettere eh, l'evento, andremo in diretta su tutte le televisioni del mondo, Roma sarà... sarà eh, è così seguita la Formula E, Ferrara? Scusi, no, io sono è proprio è ignorante è in materia. È eh. molto seguita. Guarda, io ah. ho visto delle visualizzazioni, dell'evento di Parigi solamente su YouTube, parliamo di milioni di visualizzazioni, ah. eh, dove si vede la Torre Eiffel dietro, ma la cosa bellissima è una promozione per la città enorme. Il ritorno di immagine sarà chi è che non ha un canale dedicato alla Formula 1, Formula E, eh, nella sua nazione, nella sua città, insomma. Eh, per cui sarà veramente un successo mediatico questo e Roma sarà su tutti gli schermi del ah, mondo okay, okay. grazie a questo evento e solo questo penso che basti a capire eh, quanto importante sia la presenza di Roma all'interno di questo circuito. Dopodiché ci sono anche altri aspetti molto importanti eh, che abbiamo discusso, che l'assessore Frongia ha discusso con, con chi si è proposto. Se volete vi racconto insomma. No, eh, no certo siamo qui per ascoltarla Quali sono le altre motivazioni Che vi hanno portato A, a, insomma, a, a spingere molto su questo, questo evento Beh, io metterei come cappello la promozione delle energie alternative, questa è una città che comunque eh, deve dare un grosso impulso in questo senso, le macchine elettriche, le macchine elettriche sono veramente eh, una possibilità di cambiamento per la città e di fatti abbiamo chiesto di mettere, eh, lo faranno i promotori dell'evento, delle colonnine nuove nell'aria, moltissime colonnine nuove eh, utili proprio la mobilità elettrica. Abbiamo richiesto alcune cose importanti, rifaranno l'asfalto delle strade per cui il percorso sarà eh, asfaltato completamente a carico dei proponenti, insomma la città oltre a questo, oltre al grande effetto mediatico e al ritorno di pubblicità che avremo, eh, potrà anche contare su interventi veri all'interno eh, della manifestazione che tra l'altro come potete ben ben, ben, ben eh, comprende mm. non sarà nemmeno rumorosa insomma no quello, <ride> quello no ma il circuito l'avete già individuato cioè, no, credo, che, credo che il tavolo tecnico mm. arriverà a breve insomma l'aria quella dell'euro la conoscete quella del laghetto non... correranno lì sì, non vorrei prendere, non fare una gaffa, insomma adesso non entro nel merito del percorso, che poi non neanche no, no. sono un tecnico, <ride> no, so, però no, credo che sia perché... veramente un'opportunità, abbiamo fatto un buon lavoro, l'assessore Frongi ha fatto un buon lavoro, la squadra la, dei consiglieri che ha votato questa mozione, sapete, appunto per, per eh, dare l'ok okay, e mettere il bollino, insomma, su questo evento. Certo, certo. Bene. Livia, hai altre sì, domande? Sì, ecco, io quello che, sì. che chiedevo è, i cittadini romani ovviamente adesso sono abbastanza perplessi, vi aspettate partecipazione, insomma, pensate che questo potrà diventare un evento che entrerà nel cuore dei cittadini romani? Beh, io credo che i cittadini sono consapevoli delle di parole che sto dicendo e di quanto sia utile per la città, farla ripartire, dai. Dopo, dopo quello che è successo, insomma è, è un grande evento che atterra qui nella capitale, eh, qualche disagio ci sarà col giro dell'evento, ma è chiaro, però credo che questo Berlino, Parigi, tutte le grandi capitali hanno ospitato eh, questa possibilità, oggi Roma non si può tirare indietro, insomma, eh, li comprendiamo quando pensano magari al fatto che sarà chiuso il traffico per quelle poche ore o magari per un giorno, forse anche due eh, in determinate aree però, insomma, mm. bisogna anche sopportare alcune cose se vogliamo che questa diventi veramente una capitale lanciata nel mondo. Diciamo, L'ultima sua domanda sul Gran Premio: a chi eh, le, le dicesse o oh, se arrivasse insomma, la critica perché le Olimpiadi no e questo evento sì. Eh, che cosa risponderebbe, eh, perché, Ferrari? Perché non c'è cubatura, voi sapete che la precedente proposta che era stata fatta per la Formula E prevedeva anche un piccolo villaggio eh, e, e palazzi edifici e mm. le Olimpiadi le abbiamo chiamate Olimpiadi del mattone e dei soliti nodi questa volta abbiamo verificato che veramente il progetto è sano, c'è una grossa differenza c'è una grossa differenza senta, lei tra le cose che ha fatto questa settimana c'è stata anche Diciamo il suo duro intervento, duro intervento insomma, la, la, il suo come dire, mettersi a disposizione come rappresentante della Giunta Comunale per quanto riguarda la vicenda all'Italia, i lavoratori all'Italia. Sì. Questo perché ovviamente questi sono lavoratori anche che insistono sulla zona sulla regione Lazio e, sì, sì. e, e, e, su, e sulla città di Roma. In generale, l'indotto all'Italia è tutto insomma, riversato qui nel Lazio vengo... e a Roma sì, prego. Dice... assolutamente vengo da un territorio che è il decimo municipio sì. l'entroterra a Cilia vicino all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci e per cui conosco quanto sia importante per Roma a livello occupazionale eh, quell'azienda che è stata una grande azienda purtroppo ha vissuto delle, delle situazioni che l'hanno ridotta a quello che sappiamo ovvero ha un piano economico che sta per essere presentato o che è stato presentato che prevede degli esuberi più di 2000 persone tra per assistenti di volo e personale di terra, che è inaccettabile, inaccettabile eh, specialmente poi se pensiamo a quello che è stato fatto, è stata completamente sfruttata. Eh, vi ricordo la vicenda dei francesi, non so, non è tanto lontana, dove eh, lì qualcuno probabilmente ha fatto scelte sbagliate al governo all'epoca che oggi paghiamo e paghiamo come città, che pagano poi in prima persona poi i lavoratori e le famiglie dei lavoratori di Alitalia. Per cui abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo impegnato la sindaca eh, a essere presente e questo è l'elemento di questa mozione, noi abbiamo chiesto alla sindaca di chiedere al governo, al ministero di essere presente all'interno del tavolo che sta discutendo queste problematiche, anche solo come auditori, però essere presenti per un discorso di trasparenza e far pesare la capitale all'interno di queste decisioni ho capito, quindi questo è una cosa di cui vi farete carico e che seguirete con attenzione sia dal punto di vista politico che diciamo concreto per monitorare il tutto perché in effetti poi la ricaduta sociale potrebbe essere molto pesante Natale di Roma Ferrara, 21 aprile che state sì, facendo vabbè. e che bilancio fa lei di questa sua esperienza romana e amministrativa? Sì. beh oggi è una bellissima giornata eh nel 753 avanti Cristo, Romolo e Remo, insomma, sapete com'è andata la storia, no? Fondano Roma, in mezzo c'è un'uccisione, si dice, e. A distanza io faccio questa battuta, permettetemelo sì. a distanza di tempo, qui invece a Roma il, il 19 di giugno del 2016 abbiamo spazzato via il malaffare, diciamo. Per cui oggi è una rinascita molto simile a quella che è avvenuta con le elezioni romane dove forse 700.000 persone hanno scelto la sindaca Raggi se mi lasciate passare questa battuta passo no! poi al, ai contenuti certo! della... <ride> no, no, certo, certo, no, lei certo. dice come, come la nascita di Roma fu divesa da una cacciata, diciamo, familiare. cacciata, sì. Chiamiamola eh, così, lei dice Ci fu una cacciata il giugno scorso, va bene, anche capito. Il giugno scorso molto simile a quella. Insomma, sì. è una battuta, chiaro, no, no, però certo. Però voglio dire, lasciatemela passare, entro nel merito del, della giornata che ha visto comunque... Eh, l'amministrazione eh, promuovere questo evento in tutti i modi possibili sa che in Campidoglio è stata una celebrazione importante abbiamo partecipato, la sindaca ha partecipato, i consiglieri la giunta a tutti gli eventi principali abbiamo eh, lasciato aperti e gratuiti molti musei di Roma la maggior parte, eh, insomma un giorno importante Roma va ricordata, insomma è una città straordinaria, bellissima che merita di essere riconosciuta da chi la amministra, è anche una questione di responsabilità. La sentiamo tutte. è forte. Grazie, Ferrara. Grazie al capogruppo del Movimento 5 Stelle. E buon lavoro in giunta per questa, per questa città che deve anche, voi, anche, anche meritarselo, eh, anche meritarselo con tutti, come tutti i cittadini ci dobbiamo meritare. Una città migliore, dobbiamo fare ognuno la nostra parte. Buona giornata, Ferrara. Buona giornata grazie. a presto e a, a risentirci.